Ci siamo forse? No. Ok. Ci siamo, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti coloro che si sono appena connessi e tutti coloro che si uniranno insieme a noi a questo appuntamento, questo dialogo della salute globale, che è un'iniziativa del Festival della Salute Globale, la cui seconda edizione, come già sapete, è stata posticipata a novembre, dal 12 al 15 novembre prossimo. L'incontro di oggi parlerà di eh, epilessia e tratteremo eh, questa eh, malattia insieme a due eh, ospiti che passo subito a presentarvi. Abbiamo con noi il professor Guido Ruboli, neurologo epilettologo dell'Università di Copenaghen dell'Istituto di Medicina Clinica e del Danish Epilepsy Center di Diana Lung in Danimarca. È un centro ospedaliero di, di terzo livello, un centro altamente specializzato che è dedicato alla cura e alla gestione delle epilessie più complicate. Il professore è anche chairman della sezione epilessia dell'EAN, che è la European Academy of Neurology, che riunisce tutte le società scientifiche di neurologia eh, nazionali. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo con noi anche il dottor Stefano Sartori, che è pediatra, neurologo e epilettologo presso l'azienda ospedaliera dell'Università degli Studi di Padova, dove coordina l'attività di neurologia e neurofisiologia pediatrica. Dico subito che entrambi eh, i nostri ospiti sono nel comitato scientifico di Fuori dall'ombra insieme per l'epilessia, che è un'associazione che nasce con numerosi obiettivi, che sono quello di promuovere iniziative di ricerca scientifica e tecnologica, ma anche attività di comunicazione e di eh, divulgazione. Perché, come molti di voi già sapranno, l'epilessia è qualcosa di molto complesso ed eterogeneo. Le forme sono le più diverse, ci sono quelle più benigne e altre forme dove l'epilessia è solo una di altre più gravi manifestazioni motorie e cognitive di natura, insomma, neurologica. Sono molte anche le false credenze e le conoscenze sbagliate che circolano sull'epilessia, ed è per questo che abbiamo scelto il titolo a questo incontro di oggi, e chi tiene sotto controllo la malattia eh, molto spesso a causa dello stigma, altro argomento importante che tratteremo oggi, tende a nascondersi. Ma allora io entrerei subito nel vivo della eh, chiacchierata di oggi. Prima però vi voglio segnalare la possibilità di commentare o di porre delle domande ai nostri esperti direttamente eh, al di sotto della nostra diretta. Io poi raccoglierò le domande e le porgerò ai nostri eh, epilettologi. Allora inizierei subito con lei, dottor Sartori. Le chiedo, ci dica una definizione di epilessia e quali sono le cause ma eh, diciamo che il termine epilessia può essere ben sostituito dal suo plurale le epilessie, però se devo rispondere alla sua domanda e definire cos'è l'epilessia, certo è una malattia neurologica eh, che è caratterizzata dal fatto che ci sia una suscettibilità, una predisposizione costante al, al generare crisi epilettiche. Dunque è il ricorrere di crisi epilettiche eh, che porta poi alla diagnosi di, di, di epilessia. E ovviamente le crisi epilettiche sono, voglio dire, degli eventi che nascono ovviamente a livello, diciamo, corticale, cerebrale, dove ci sono i neuroni e quando questi neuroni, anziché scaricare in maniera coordinata, in maniera, diciamo, eh, normale, scaricano in maniera parossistica, improvvisa, abnorme, ovviamente a seconda dell'area cerebrale che colpiscono possono generare delle manifestazioni come diceva lei appunto motorie non motorie che noi chiamiamo crisi epilettiche. Ora la corteccia cerebrale può diciamo in qualche modo generare epilessia per molte cause perché ci sono delle alterazioni strutturali, abbiamo le cosiddette epilessie strutturali che eh, che, che comprendono le malformazioni dello sviluppo corticale, cioè delle malformazioni dello sviluppo del cervello in particolare della corteccia cerebrale, comprendono gli esiti di, di insulti, di, di, di eventi che hanno colpito il cervello, pensiamo agli insulti che possono avvenire in epoca prenatale perinatale, ma anche nelle altre fasce di età, diciamo le, le conseguenze del, di un ictus, le conseguenze di un intervento chirurgico, e queste sono delle cause diciamo, strutturali acquisite. Poi un altro grande capitolo è costituito dalle epilessie genetiche. Noi oggi sappiamo che una quota importante delle epilessie sia di quelle pediatriche ma anche di epilessie che poi possono insorgere forse più in là nella vita o comunque persistere più in là nella vita, sono dovute a delle mutazioni di geni eh, che codificano per proteine che in qualche modo sono all'interno del neurone, all'interno della corteccia cerebrale responsabili del, di, di mantenere la normale eccitabilità eh, della cellula nervosa, che una cellula eccitabile ma quando ovviamente queste proteine si alterano perché geneticamente sono diciamo, mal costruite, mal fatte, ovviamente questa eccitabilità eh, diciamo, diventa patologica e genera le crisi. Diciamo che ci sono due grandi popolazioni di pazienti, di persone con epilessia. L'età d'esordio può essere, a seconda delle cause che lei ci ha appena illustrato, un'età precoce, durante l'infanzia e la giovinezza, oppure più in là con gli anni, non è così? Certo, diciamo che se guardiamo un po' la distribuzione nelle varie fasce di età, eh, le due fasce di età maggiormente colpite, sia nuovi casi che poi invece casi nella popolazione che chiamiamo prevalenza, riguardano appunto l'infanzia, l'età diciamo, pediatrica e poi l'età, voglio dire, anziana adesso o comunque l'età dopo i 60-65 anni. Ovviamente le cause sono diverse relativamente a questo, nel senso che in età ovviamente avanzata la patologia cerebrascolare, la patologia eventualmente degenerativa. Eh, gli esiti eventualmente di, di traumi eh, occorsi nella vita, ecco qui la, diciamo, rappresentano la quota a parte in età pediatrica sicuramente le forme genetiche e le forme malformative sono eh, sicuramente importanti, poi c'è un gruppo non indifferente di epilessie in cui noi supponiamo vi sia una predisposizione genetica, biologica neurobiologica sono le cosiddette epilessie età dipendenti che colpiscono soprattutto l'età pediatrica, ma poi esistono anche le forme che si manifestano poi dopo l'adolescenza, eh, in cui ovviamente supponiamo che sia una predisposizione biologica di qualche tipo, ma ancora per queste, e così come per altre forme, non abbiamo ovviamente un nome di, di un gene o l'identificazione di un singolo gene che in qualche modo sia nella loro, coinvolto nel loro, eh, diciamo, loro generarsi. Grazie dottore, la ricerca procede spedita in questo. Professor Ruboli, quando noi ci immaginiamo eh, l'epilessia e una crisi epilettica pensiamo a movimenti, convulsioni e qualcosa di piuttosto serio. Io eh, le vorrei chiedere, dal momento che abbiamo visto che le sindromi sono così diverse, immagino che i sintomi siano molto diversi, allora ci spieghi a cosa dobbiamo prestare attenzione e le chiedo anche la diagnosi perché è così complicata e se non è complicata come si può fare? Sì, eh, le, le epilessie come lei ha detto giustamente sono, eh, come ha detto anche Stefano sono di tantissimi tipi, molti tipi e definiamo appunto addirittura in sindromi quando abbiamo tutta una serie di caratteristiche che permettono di rendere una, una condizione omogenea. Poi appunto ci sono situazioni di epilessie come è stato detto prima che dipendono da alterazioni cerebrali, da lesioni, e in quel caso sono epilessie la cui crisi sono molto in relazione alla sede della lesione. In, in, in realtà la crisi esprime la funzione esagerata di una parte del cervello, soprattutto la crisi che noi chiamiamo focale. Quindi, siccome il nostro cervello può fare, ha un'estrema una varietà di funzioni, anche le crisi si possono esprimere con un'estrema varietà di sintomi e talvolta non è facile riconoscerle. Tutti noi, appunto, conosciamo quella che è la convulsione, la crisi generalizzata, che è un effetto che è anche drammatico per chi vi assiste perché il paziente perde coscienza, ha queste contrazioni a tutto il corpo, può mordersi la lingua, può mettere bava alla bocca, e poi successivamente, in una fase di di non responsività, che è di fatto un coma che dura in maniera transitoria. Questo è l'evento a tutti noto, che tutti, di cui tutti si spaventano, ma fortunatamente non rappresenta la maggioranza delle crisi a cui noi, possiamo, a cui noi epiletologi assistiamo. Eh, la gran maggioranza di crisi, di tipi di crisi in realtà è fatto da eventi molto minori, a volte anche difficili da, da percepire, possono durare anche pochi secondi, nel bambino abbiamo le, le forme diciamo, con le assenze, che forse molti hanno sentito nominare, in cui sostanzialmente il bambino si interrompe per pochi secondi o poche decine di, di secondi per riprendere a fare quello che faceva. Però in questi pochi secondi lui effettivamente non è in contatto. Quindi andiamo da un estremo che è estremamente discreto, estremamente diciamo, eh, poco percettibile a volte, fino all'estremo opposto, che è quello della crisi convulsiva. In mezzo a questi due estremi abbiamo una varietà di manifestazioni che può essere estremamente variabile. Il paziente molto spesso impara a riconoscere per primo, si rende conto che qualcosa non va, tuttavia a volte perdendo coscienza non è in grado di descrivere cosa lui compie durante la crisi, ed in questo appunto sono molto utili i generi familiari, quelli a cui assistono le crisi. La descrizione di quello che accade durante una crisi per l'epilettologa è estremamente importante per definire sia il tipo di crisi e talora anche si può arrivare alla sindrome, ad esempio nel caso dell'assenza. Il lavoro inizia lì, lei mi parlava della diagnosi, eh, la diagnosi di epilessia è ancora sostanzialmente un grosso lavoro clinico. Okay. Un epilettologo con una certa esperienza, già col colloquio col, col paziente e con i suoi familiari, molto spesso riesce a, ad avvicinarsi alla diagnosi anche precisa. Ovviamente dopo finita la parte del colloquio, l'esame che è ancora cardine è l'elettroencefalogramma, è un esame, esame che è stato introdotto quasi cent'anni fa, eh? e rimane ancora essenziale per, per diagnosticare l'epilessia, per capire se il paziente innanzitutto ha un'epilessia oppure no. L'elettroencefalogramma in questo ci ha aiuta molto. E poi dopo col tempo sono venute una serie di tecniche estremamente utili, indispensabili, prima la TAC, che ancora in certi casi dare informazioni importanti e la risonanza magnetica che ha rivoluzionato il nostro approccio dell'epilessia dell negli ultimi direi 30 anni, soprattutto per quello che riguarda il discorso della chirurgia. In più, più recentemente ovviamente abbiamo la genetica, che è l'altro grosso capitolo di diagnostica, che sta effettivamente fornendo una mole di informazioni rilevantissima e che sta in un certo senso cambiando sia la diagnosi che anche il trattamento. Speriamo molto di più in futuro che quanto possa fare adesso per cui la diagnosi diciamo, attualmente si basa su questi tre capisaldi fondamentali però abbiamo tante altre indagini che ci aiutano a definire meglio un'epilessia nell'età scolare ovviamente la comprensione dei deficit cognitivi quindi la valutazione neuropsicologica è molto importante come lo è anche nell'età adulta ma sicuramente in un cervello in sviluppo capire quali possono essere i deficit di tipo cognitivo e anche comportamentale è estremamente importante Um, per cui si arricchisce sempre di più direi, il nostro ornamentario per cercare di fare una, formulare una diagnosi più precisa e una diagnosi più precisa poi si traduce non, non sempre ma spesso anche in una terapia più precisa, più mirata. E qui passiamo esattamente ai, ai, ai trattamenti. Eh, la, la, la diagnosi deve essere tempestiva e precoce, bisogna individuare pur nella complessità che cosa sta accadendo nell'encefalo della persona che voi avete davanti, sicuramente. Dottor Sartori, io le faccio una domanda relativa ai trattamenti perché... Mi concentrerei prima di tutto sui trattamenti farmacologici, quelli che vorrebbero tenere sotto controllo i sintomi, le crisi, perché la, la qualità della vita continua ad essere uno degli aspetti più importanti quando si sente l'opinione del paziente, questa è una, della persona con epilessia, questa è una priorità. Il trattamento farmacologico che funzioni ha e... Uh, in che modo può aiutare oggi se ci sono degli avanzamenti o se ancora un terzo dei pazienti non può trovare beneficio, perché? Ma, eh, la terapia diciamo, dell'epilessia dell è una terapia che noi chiamiamo così dire, principalmente la, la terapia sintomatica, nel senso che la terapia farmacologica dell'epilessia è una terapia che ha quale obiettivo? Quello di ridurre la probabilità che una persona abbia delle nuove crisi, ridurre l'intensità o la durata di queste crisi. Per cui è una terapia, quella farmacologica, eh, che va ad agire sul piano dei sintomi, non va ad agire ovviamente sulla causa sottostante. È una terapia che nel corso degli anni eh, ha, ha visto, diciamo, succedersi un, una serie, numerosa di farmaci, ovviamente farmaci che si prendono generalmente per bocca, che hanno proprio l'obiettivo di ridurre la frequenza delle crisi. Generalmente i pazienti cominciano con un farmaco e, e, e in alcune situazioni viene aggiunto un secondo farmaco e diciamo che prese complessivamente il 70% delle persone con l'epilessia rispondono, dire, alla terapia farmacologica utilizzata in maniera, dire, appropriata, alle dosi appropriate, nelle combinazioni eventuali appropriate quando appunto parliamo di, di, di, di più di di un farmaco, però come giustamente diceva lei, vi è un 30% dei casi in cui eh, parliamo di farmaco resistenza, parliamo cioè di situazioni cliniche di persone in cui l'associazione di due farmaci corretti per quel paziente ben tollerati da quel paziente alle dosi massimali tollerate non consente di ridurre in maniera significativa le, le crisi di quel paziente se noi guardiamo quel 70% dei pazienti che rispondono, voglio dire, alla terapia, sicuramente vi è una quota parte di questi che, eh, è ad esempio, diciamo, le epilessie più età dipendenti, di cui parlava prima il professor Ruboli, le assenze o l'epilessia rolandica, in cui, diciamo, la terapia può essere, eh, diciamo, limitata nel tempo. Il paziente, voglio dire, prende la terapia per qualche anno e... Eh, e, e poi, voglio dire, con anche il cambiamento del settore hormonale, il passaggio all'adolescenza, queste epilessie eh, ovviamente passano fisiologicamente. In alcuni casi non è nemmeno necessario il trattamento, parlo ad esempio dell'epilessia rolandica, che è l'epilessia che, che, che hanno, diciamo, i bambini, che possono avere i bambini. Poi vi è un gruppo invece di, di persone con epilessia per le quali il trattamento farmacologico, diciamo, dura per molto più tempo, li chiamiamo così epilessie farmacodipendenti, cioè il paziente deve assumere quel trattamento per tutta la vita. Ecco, al di fuori di questo 70% di, di, di, di pazienti abbiamo quel 30% che accennava lei in cui non c'è la possibilità con la terapia farmacologica di interrompere, voglio dire, il ricorrere de, delle crisi. E su questo 30% dei pazienti oltre ad essersi, voglio dire, estremamente esserci, stato un grande sforzo da parte della, diciamo, de, anche dell'industria nella ricerca di farmaci, diciamo, più diciamo, capaci di, di un maggior controllo, vi è stata la ricerca di terapie che fossero alternative. E tra queste, parleremo forse dopo della chirurgia dell'epilessia, che è un trattamento, voglio dire, risolutivo della chirurgia dell'epilessia, in particolari forme di epilessia, ma poi abbiamo dei trattamenti non farmacologici che possono ad esempio essere dei trattamenti dietetici, la dieta chetogenica ad esempio, una dieta ricca di proteine e grassi senza carboidrati, ma è una dieta voglio dire, diciamo, prescritta diciamo, in maniera, diciamo, dal medico e che va seguita dal personale appropriato che in alcune forme di epilessia che non rispondono ai farmaci antiepilettici, nemmeno a quelli di più nuova generazione, può essere utilizzata specie in età diciamo, eh, pediatrica. Esiste poi, esiste poi la possibilità anche di altri diciamo, approcci terapeutici, sicuramente si è parlato molto in questi ultimi anni della cannabis terapeutica, però il capitolo forse più importante nelle farmaco farmacoresistenti è costituito da quello della chirurgia, dell'epilessia. Eh, professore, volevo passare la parola a lei proprio su questo, perché la speranza di tutti è di liberarsi una volta per tutti eh, dall'epilessia, contemporaneamente come già ci ha anticipato prima, non, tutti, non tutte le persone sono candidabili all'intervento chirurgico, bisogna trovare la lesione, bisogna capire. Ci, ci dia anche qualche cifra eh, eh, relativa sì. alla chirurgia e agli avanzamenti che sono stati fatti? Per... Dunque, già come è stato anticipato, appunto la... la, la L'informazione fondamentale per poter capire se il paziente è un candidato è quella se è possibile identificare la zona del cervello che produce le crisi. E questo è l'aspetto fondamentale. E in questo effettivamente la risonanza ci ha aiutato molto. Quindi quando noi abbiamo un paziente con un'epilessia farmaco resistente, come è stato detto prima, e ci rendiamo conto che effettivamente il tipo di crisi è correlato, per le caratteristiche che la crisi stessa ha, è correlato alla sede della lesione, ovviamente il trattamento chirurgico diventa un'opzione assolutamente da considerare. Eh, ovviamente il trattamento chirurgico non deve creare ulteriori danni, per cui abbiamo alcune zone del cervello, che sono zone che noi chiamiamo eloquenti, ma sono zone in cui un eventuale trattamento potrebbe sì risolvere l'epilessia, ma potrebbe creare dei deficit neurologici, ed in questo caso effettivamente la, la chirurgia non è possibile, diventa controindicata. Inoltre, comunque, siamo anche in grado di eh, operare pazienti senza una lesione. In centri deputati allo alla, alla chirurgia dell'epilessia in Italia, ma anche all'estero, c'è le, le conoscenze, l'expertise, per poter individuare la zona che produce crisi anche in assenza di lesione, ed in tal caso esistono indagini ancora più sofisticate diciamo così, per individuare quest'area quest e per decidere se è trattabile chirurgicamente per cui i progressi sono stati molti, la chirurgia sicuramente eh, viene fatta più di quanto veniva fatta direi 20 anni fa ma sicuramente viene fatta molto meno di quanto potrebbe essere fatta in Italia delle stime grossolane stimano che ci siano circa 10.000 probabilmente pazienti fanno coesistenti, probabilmente sono anche qualcosa di più. Gli interventi attualmente che vengono effettuati in Italia probabilmente non superano i 300 unità. Quindi c'è un gap enorme fra i pazienti che beneficiano della chirurgia e quelli che invece potrebbero essere perlomeno valutati poi come dicevo prima non è detto che tutti vengano operati ma sicuramente una grossa quota soprattutto di quelli con lesioni potrebbero essere perlomeno studiati per una chirurgia e questo è un problema che non è solo italiano, è un problema in tutti i paesi dove la chirurgia viene praticata questa grossa differenza fra la popolazione che potrebbe effettivamente essere studiata per essere sottoposta all'intervento e quella che viene effettivamente operata e questo nonostante ormai i dati che abbiamo sulla sull'efficacia della chirurgia sono molto confortanti. Noi sappiamo che alcune, alcune lesioni o epilessie lesionali, come le chiamiamo noi, hanno un'altissima percentuale di guarire o migliorare notevolmente, mentre se continuiamo a trattarla con i farmaci, questa guarigione praticamente è minima, è quasi impossibile da ottenere. Eh, non solo, questo fa sì che anche addirittura in alcune situazioni noi possiamo proporre l'intervento molto presto, addirittura anche prima di verificare un'eventuale farmaco resistenza. Tanto sappiamo già che quel paziente non risponderà ai farmaci e operandolo precocemente gli evitiamo anni e anni e anni di terapia farmacologica che sappiamo già prima che darà pochi effetti. Non solo questo fa sì che effettivamente la chirurgia possa essere proposta anche molto presto, molto prima. La chirurgia in età pediatrica, se ovviamente fatta, studiata in un centro competente che ha tutte diciamo, le, le conoscenze per poter procedere a una chirurgia in un, in un bambino, può dare risultati sicuramente molto superiori a quelli che darebbe dopo 20 anni di epilessia solo trattata farmacologicamente. Quindi, trattare precocemente è la parola chiave. Le chiedo chi può andare incontro eh, all'intervento neurochirurgico. Eh, in che percentuale poi trova beneficio? Tutti coloro che vengono operati poi avranno beneficio oppure c'è una percentuale sì. di essi che non risponde nemmeno alla chirurgia? Sì, questa è una domanda da <ride> non è facilissimo rispondere. Sicuramente la, la, la risposta al trattamento chirurgico quindi la percentuale di guarigione è correlata anche al tipo di lesione eh, che crea l'epilessia. Sappiamo che alcune lesioni eh, se operate in maniera corretta eh, possono l'epilessia correlata a alcune lesioni operate correttamente sicuramente hanno un'altissima percentuale di guarigione anche al 90% possiamo arrivare sappiamo che in altre epilessie effettivamente questa percentuale è molto più ridotta inoltre anche la sede diciamo, delle epilessie eh, eh, si associa a risultati diversi le epilessie del lobo frontale non rispondono in maniera così eh, con un così alto percentuale di guarigione come quelle del lobo temporale ad esempio eh, le epilessie non associate a lesioni che vengono operate, come diceva prima, e si operano anche epilessie senza lesione alla risonanza, anche quelle hanno percentuali di guarigione inferiori, per cui è difficile dare un numero preciso globalmente. Sicuramente l'indicazione alla chirurgia e quindi anche, che comprende anche la percentuale di guarigione di grosso miglioramento, è correlata molto al tipo di epilessia, alla lesione che la sottende e anche alla sede del focolaio epilettico. Le faccio un'altra domanda anche raccogliendo un suggerimento che viene dagli ascoltatori. Anna Pilon chiede se il paziente non risponde ai farmaci può anche peggiorare la tipologia di crisi. Io le chiedo un commento su questo e le chiedo anche qualcosa di più specifico relativo a farmaci, sperimentazioni, nuove molecole che abbiano nuove modalità di azione rispetto a quelle finora in uso. Sì, sicuramente un'epilessia seppur trattata ma che prosegue per anni o decenni eh, tende a complicarsi nel senso che anche la, le crisi possono cambiare, possono diventare crisi più complesse possono esserci anche le convulsioni che magari all'inizio dell'epilessia questo non c'era quindi erano anche più semplici da eventualmente aggredire chirurgicamente perché questo suppone che l'area epilatogena fosse più ristretta come dicevo prima, se c'è un aspetto negativo ancora, parlando di chirurgia, è che c'è ancora un grosso intervallo fra il momento della diagnosi di epilessia diciamo farmaco farmacoresistente e l'intervento chirurgico. Mediamente in Europa questo intervallo si gira attorno ai 12 anni, che è un tempo enorme. Però 20 anni fa questo intervallo era 20 anni. Per cui qualche progresso è stato fatto. Il discorso è che noi possiamo sapere già dopo due anni o tre anni al massimo se un paziente è chirurgico. Quindi lo sforzo per accorciare diciamo, questo intervallo è necessario proprio per evitare che allungando i tempi anche le epilessie diventino più complicate e anche quindi i risultati siano peggiori. Quindi eh, è un, prog un progresso, c'è stato effettivamente, ma sicuramente c'è ancora molto da lavorare e gli ostacoli sono vari, c'è anche una riluttanza direi ancora da parte dei medici a inviare il paziente al chirurgo, c'è un ancora una riluttanza da parte del paziente ad accettare l'idea di sottoporsi a un intervento. Qui c'è una barriera che, anche culturale in cui noi ci dobbiamo impegnare di più a cercare di, di chiarire cosa vuol dire fare una chirurgia dell'epilessia e che cosa ci si può attendere. Nel frattempo, come lei diceva, il problema rimane e comunque alcune epilessie non sono effettivamente operabili, allora ci sono altre linee di ricerca verso nuove terapie che si stanno, si stanno studiando e si stanno pian piano anche proponendo. Nuovi farmaci ne usciranno e ne usciranno anche presto, quindi la, la, la, diciamo il numero di molecole che noi useremo per curare le crisi eh, aumenterà e questo fa sì che ci sono più possibilità di curare i pazienti nel senso che i pazienti che non hanno risposto alle molecole attualmente disponibili, una quota di loro è possibile che effettivamente risponda ai nuovi farmaci ma questo come già detto prima il dottor Satori cura le crisi non, non cura ovviamente l'epilessia la terapia diciamo, dell'epilessia come malattia in sé è ancora direi piuttosto indietro forse la genetica potrebbe darci qualche eh, prospettiva nel senso che in alcune forme attualmente pochissime conoscendo il deficit genetico si possono o sviluppare molecole che tendono a correggere quel deficit e quindi il deficit genetico soprattutto in forme gravi del bambino nelle cosiddette encefalopatie infantili encefalopatie epilettiche infantili non solo c'è l'epilessia ma che c'è tutto un, un corteo di sintomi che includono un ritardo mentale disturbi del comportamento disturbi motori ecco in, in queste situazioni, se si riesce a identificare un farmaco che riesce a correggere il gene, non solo migliora le crisi, ma può migliorare anche tutto il quadro neurologico. Sono molto poche, ma ci sono dei dati, molto poche queste forme di epilessia, e questi geni che noi conosciamo e che abbiamo la possibilità di poter correggere o tentare di correggere, però sicuramente questo è un passo che in futuro dovrebbe darci dei risultati sempre più interessanti. Il problema è che possiamo curare in questo modo solo quelle epilessie che dipendono da, dalla mutazione di un singolo gene. Purtroppo molte epilessie sono, sono poligeniche, sono diversi geni che sono coinvolti nella loro genesi. Non solo, un'altra un oh, un possibilità, sì, mi mi un possibilità è quella, e questa è anche una cosa piuttosto interessante, che una volta identificato la funzione del gene alterato, Già sul mercato sono disponibili molte molecole per altre malattie che curano, che agiscono su, de, su, su certi meccanismi, normalmente dei meccanismi di meccanismi molecolari, e andando a pescare fra queste biblioteche diciamo, di farmaci si è scoperto che alcuni di questi possono correggere le mutazioni di cui le dicevo prima. Quindi in tal caso non c'è neanche bisogno di creare un nuovo farmaco. Il farmaco esiste già e si può utilizzare. Come dico, siamo ancora agli albori di questa nuova era di medicina di precisione, come si chiama, nel senso che noi andiamo proprio a curare lo specifico deficit molecolare di quel singolo paziente. Sono molto poche, però man mano che la genetica avanza si individuano sempre più forme. E questo a volte rende, fa, rende eh, possibile anche avere meno effetti collaterali, perché noi tendiamo infatti a curare solo quel specifico problema e non alterare tutta la funzione del cervello come fanno per esempio i farmaci normali, che si distribuiscono dappertutto. Grazie professore. C'è dottor Sartori, anche il problema è che eh, non è la maggioranza delle persone con epilessia quella che in Italia si rivolge ai centri specializzati. Sì, diciamo che diciamo, in Italia c'è una grande tradizione epilettologica e eh, anche, diciamo, la la Lega Italiana contro l'epilessia, che è la società che raggruppa i medici i professionisti che si occupano appunto della, dello studio, della cura dell'epilessia, identifica sul territorio italiano una serie di centri eh, di riferimento per l'adulto e il bambino e che sulla base di alcuni diciamo, criteri eh, valuta dire, anche il livello di avanzamento, distinguendo dei centri più, diciamo, più base e avanzati. Per cui le persone che, diciamo, soffrono di epilessia e che vogliono rivolgersi a un centro per l'epilessia diciamo riconosciuto, ad esempio dalla Lice, possono andare ad esempio sul sito di questa associazione scientifica e lì vi è appunto una cartina con tutti i riferimenti regione per regione del, dei centri di riferimento per l'epilessia. Poi certamente tutte le neurologie, tutte le neuropsichiatrie infantili, tutte diciamo le pediatrie d'Italia sono particolarmente sensibili a questo problema, anche perché tenga conto che è la singola patologia neurologica più frequente, per cui le, diciamo questo, questo eh, eh, spiega come mai ci sia un così importante investimento e così come sia una patologia sulla quale tale investimento debba essere implementato, perché eh, è, è una patologia veramente importante da tanti Abbiamo punti di vista. è, è la… la la più diffusa patologia neurologica in età pediatrica e comunque l'impatto sociale ed economico delle epilessie è molto gravoso. Contemporaneamente c'è un impatto sulla vita eh, personale, sulla vita delle persone che devono che ne soffrono certo. e che devono anche mh, convivere con uno stigma che ancora oggi è presente. Io lo dico subito ai nostri ascoltatori, eh, sia il dottor Sartori che il professor Ruboli sono molto eh, impegnati nella comunicazione, sia con la l'Alice, ma anche eh, la sezione Epilessia del, dell'European Academy of Neurology, ha tra i suoi obiettivi quello di una corretta comunicazione ma allora io chiedo ad entrambi, non lo so chi di voi vuole rispondere per primo, parliamo dello stigma che spinge molti ancora a nascondersi e che crea un ostacolo aggiuntivo agli ostacoli che già una persona affronta una malattia deve affrontare quotidianamente. Cos'è lo stigma, direi, dottor Sartori? Ma eh, come lei diciamo sottolinea sì, molto bene, dice, accanto alla patologia ovviamente la discriminazione sociale che il, diciamo, il, la persona con epilessia riceve tutt'oggi, nonostante anche diciamo, in questo ambito siano state diciamo, superate delle barriere, è diciamo, un fatto diciamo, determinante nella qualità di vita di questi soggetti. Diciamo, è, è, molte volte diciamo, questo tipo di discriminazione risulta essere per il paziente più disabilitante che il fatto di avere la malattia in sé, che tutto sommato, come dicevamo, fortunatamente in una due terze dei pazienti è una patologia ben controllata e questa discriminazione purtroppo è figlia sì di miti, è figlia sì di, eh, voglio dire di, di retaggi ma soprattutto figlia dell'attuale ignoranza riguardo all'epilessia nel senso che c'è un, un giudizio voglio dire che magico in qualche modo che magico in senso negativo che avvolge il, diciamo questa patologia ma che nasce proprio dall'ignoranza ecco qui come le diceva lo sforzo da parte di chi si occupa ogni giorno di epilessia, a in qualche modo promuovere diciamo, la conoscenza, perché la conoscenza da parte della, della popolazione, da parte delle persone, voglio dire, di, di questa patologia, è sicuramente un approccio terapeutico, è un approccio di modifica della qualità della vita delle persone con epilessia, che ad esempio in altri ambiti di patologia cronica è molto più comune, cioè, sul diabete non c'è discriminazione. Uno al diabete che prenda gli antiglicemizzanti orali oppure che prenda, voglio dire, l'insulina, uno, diciamo, in qualche modo non si nasconde la, de, da questa patologia. L'ignoranza della gente, l'ignoranza ancora diffusa rispetto a questa malattia, fa sì che molte volte i genitori del bambino con l'epilessia non dicano, non abbiano piacere di comunicare che l'epilessia, che la persona adulta tema nel comunicare di avere di avere delle discriminazioni sul posto del lavoro, nelle attività ricreative. Per cui il grande sforzo è di abbattere l'ignoranza che riguarda questo tipo di, di, di, di patologia. Questo diventa una priorità, a volte ancor più di questioni squisitamente cliniche o, o mediche, l'importanza di, di, di, di questo aspetto. Professor Rubuli, naturalmente non si possono fare confronti. Tra il paese dove lei vive e l'Italia, ma mh, vole, anche, lei conosce benissimo l'Italia e la situazione, volevo sapere se ha delle soluzioni, magari importare in Italia delle soluzioni vincenti eh, nella gestione anche di questo aspetto legato all'epilessia. Dal punto di vista diciamo, medico, il livello dell'epiletologia italiana è, è alto, è sicuramente a livello di tutti i paesi al mondo, in un, non c'è nulla da importare secondo me, quindi a livello dell'epiletologia italiana dal punto di vista medico, assistenziale, non ha nulla da invidiare a nessun paese al mondo. Sicuramente eh, io lavoro in Danimarca, che è un paese piccolo, direi dal punto di vista tecnologico anche avanzato, molto informatizzato, quindi c'è tutta una serie di presidi che un medico pressa, nel senso che... Eh, i cartelli sono tutti digitali, lo scambio di informazioni è estremamente semplice, la prescrizione di farmaci è anche quella estremamente semplice, quindi questo vale per tutti però, non solo per l'epiletologo, però questo fa sì che per esempio anche recuperare informazioni in pazienti che hanno una storia molto lunga, di 20 anni, sia molto più semplice che di quanto possa venire forse ancora in Italia. Uh, per quello che riguarda, diciamo, forse qualcosa che in Danimarca, ma io lavoro per un certo un po' particolare, devo, dire, devo, devo, devo anticiparlo: c'è una grossa sensibilità sugli aspetti anche sociali, di stigma e così via, e, e anche il sistema di welfare danese offre delle soluzioni che altri sistemi ovviamente non riescono ad offrire. Questo però fa parte più di un'organizzazione generale che investe il sistema sanitario in sé, anche l'università, cioè i percorsi formativi. Su questo probabilmente ci sono delle cose che si potrebbero discutere anche in Italia. Però ritengo insomma, che eh, quello che noi possiamo offrire a un paziente con epilessia in Italia sia sicuramente a livello di tutti i paesi del mondo e siamo nella frontiera, i nostri centri centri più, più di, di terzo livello Fanno, sono in grado di, di fornire ai pazienti tutto ciò che c'è di meglio e di più attuale al mondo in questo momento. Pensiamo allora alla popolazione più vulnerabile, la popolazione pediatrica, dottor Sartori, la scuola, sì, la eh, formazione della scuola e degli educatori e degli insegnanti. Diciamo che nella nostra Costituzione abbiamo il diritto alla salute il diritto all'istruzione e tutte le persone devono vedere realizzato questo diritto. Allora anche le persone con epilessia devono poter svolgere la loro, eh, il loro percorso formativo, il loro percorso scolastico senza subire nessun tipo di discriminazioni. È, è stato fatto un, un grande lavoro in Italia, voglio dire, da questo punto di vista. Nel 2005 il Ministero, voglio dire, della... Dell'istruzione dell'università della ricerca ha emanato delle raccomandazioni, ad esempio, per la somministrazione dei farmaci a scuola. Le varie regioni l'hanno poi, nei, diciamo, negli anni successivi, l'hanno poi recepito e tradotto molto spesso in linee di indirizzo. Per quale motivo? Perché ritorniamo al, al, al, diciamo, al problema della formazione: formare gli insegnanti, formare il personale, diciamo, scolastico, alla gestione dell'evenienza crisi epilettica. È lo strumento base fondamentale per garantire al, ad una famiglia di affidare, voglio dire, alla scuola il proprio bambino sapendo che qualora dovesse occorrere la crisi vi è un sistema formato capace di intervenire tempestivamente anche attraverso la somministrazione del farmaco. Per cui sicuramente è, è, è uno degli ambiti su cui dobbiamo lavorare maggiormente perché i compagni di classe della persona con epilessia oggi sono gli adulti di domani e dunque non è solo la gestione della crisi epilettica che può occorrere a scuola, che richiede l'intervento dell'adulto, ma è anche il formare e il condividere, l'integrare, anche attraverso dei progetti di lettura, dei progetti di formazione. È stato scritto recentemente un libro, a Ferra la cima, che è una delle associazioni che lavora, voglio dire, in questo ambito, Uniti per Crescere ha promosso, è collaborare nel formare una sensibilità nel personale, ma anche voglio dire dei compagni della scuola affinché ci possa essere l'espletamento di questi due diritti l'istruzione e la salute e questo veramente è un aspetto su cui dobbiamo eh, diciamo dobbiamo in qualche modo lavorare perché tutto sommato l'evenienza della crisi epilettica rimane nonostante i farmaci antiepilettici anche nelle persone con epilessia controllata la crisi epilettica può correre e la cosa che non deve succedere è che durante la crisi epilettica le persone attorno si spaventino, perdono tempo. Certo. Anche perché i dati dicono che il 30% della, delle crisi si manifesta in classe e due chiamate su tre al numero di emergenza da una scuola riguarda una crisi epilettica. Quindi, eh. Eh, questo già spiega tutta l'importanza della formazione per la conoscenza per la conoscenza. Io passerei c'è una grande sensibilità all'uso dei defibrillatori diciamo, semi-automatici che troviamo in qualsiasi diciamo, nel, diciamo, centro, centro commerciale, piscine, scuole. Sicuramente è uno strumento che salva la vita, sono, è, è un intervento che salva la vita. Noi dobbiamo far maturare in diversi ambiti di emergenza sanitaria la sensibilità della popolazione della, civile nel saper affrontare alcune situazioni drammatiche Certamente lì parlavamo dell'arresto cardiaco, qui parliamo della crisi epilettica, e dunque deve nascere veramente una sensibilità di salute, una formazione in questo ambito che consenta di far fronte anche a questa evenienza, che superata la paura, è un'evidenza diciamo, che può essere gestita eh, dal laico, dal personale laico, in, in maniera estremamente ottimale. A beneficio del, del bambino, del bambino e del... anche dell'adulto e dell'adulto. Eh, professor Ruboli, ora diciamo in chiusura, mentre eh, invito i nostri ascoltatori a pensare a qualche domanda, se hanno ancora qualche dubbio, anche se i nostri esperti sono stati chiarissimi. Vi siete occupati con LEAN anche del eh, lockdown e di quello che eh, il Covid eh, ha significato per le persone con epilessia. I dati di una survey italiana della dell'Alice Dicono che molte persone hanno riportato un aggravamento delle crisi. Voi avete sottolineato in un intervento, di cui anche lei è firmatario, alcuni aspetti principali. Ci li vuole riassumere? Sì, eh, innanzitutto ecco un aspetto al momento, ecco, perché il Covid è ancora una, una situazione in continua evoluzione. Quello che possiamo dire è che di per sé eh, non ci sono dati che indicano che il Covid possa creare un'epilessia in un paziente che prima non aveva crisi. Sicuramente ci sono molti dati che eh, sembrano indicati che ci possa essere un coinvolgimento neurologico durante un'infezione un, un, un da Covid. Non c'è ancora alcun dato che dice che si può, può creare un'epilessia in un paziente che prima non soffriva di epilessia. Ci sono dati però invece che indicano che i pazienti che precedentemente avevano già l'epilessia durante o l'infezione da Covid che hanno avuto essi stessi, perché si sono create le situazioni infiammatorie cerebrali o un'ipossia, insomma varie situazioni che hanno alterato il normale funzionamento del cervello, possono aver avuto crisi, quindi un aggravamento della loro epilessia, oppure anche conseguenza di quello che è stato tutto quello che si è creato attorno al Covid, cioè il lockdown. Sicuramente lo stress psicofisico, la, la sensazione di isolamento in pazienti che hanno anche certe forme di epilessia in cui la componente, diciamo così, soggettiva, emozionale può contribuire a favorire le crisi. In questi pazienti c'è stato un, un incremento delle crisi. Eh, il, il fatto anche di aver, in alcune situazioni, di non aver effettuato le normali visite di controllo perché appunto non si andava in ospedale per paura dell'infezione ha creato o una situazione di stress o una situazione che avrebbe richiesto eventualmente un aggiustamento delle terapie, cosa che non è stata fatta appunto perché il controllo non è stato fatto e questo può aver, fatto, può aver precipitato alcune crisi che erano evitabili. Quindi che ci sia stata una ripercussione sull'andamento dell'epilessia in alcuni gruppi di pazienti questo sembra essere un dato che si sta chiarendo sempre di più. Al momento, dovrei dire anche fortunatamente, ma insomma dobbiamo ancora aspettare che il virus di per sé, l'infezione da Covid-19, possa creare un danno cerebrale che porta un'epilessia, questo ancora non vi sono dati per poter... Sì. In più, ecco l'altra cosa che ovviamente è stato sottolineato, è quello di di eh, osservare anche i tipi di trattamento per il COVID che sono stati fatti se possono avere interazioni con i farmaci che vengono presi per antiepilettici. esistono alcuni siti in cui vengono fornite informazioni sulle possibili interazioni eh, il fatto di poter implementare eh, consulen consulenze o contatti con i pazienti via telemedicina o teleconsulto o, o anche semplicemente via telefono questa è un'altra cosa che sicuramente Uh, ha, ha aiutato e può aiutare. Uno dei problemi che c'era all'inizio era che non si sapeva quanto sarebbe durata. Cioè, un conto è dire ok, fra due mesi ne siamo fuori, aspettiamo, eccetera. Non si sapeva. Per cui avere la possibilità di poter contattare il proprio paziente o il paziente potesse, poter, poteva contattare il proprio medico è stata sicuramente una, una, una, una possibilità importante e di supporto. Eh, eh, il Covid è sicuramente un qualcosa che, su cui si dovrà ragionare sicuramente più avanti. Già attualmente mi sembra che ci siano delle stime che sono stati pubblicati più di 12.000 lavori scientifici eh, e quindi dati da analizzare e soprattutto da porre al vaglio del, del, degli esperti per capire quali questi dati sono validi, quali non sono, sono solo semplicemente sensazioni che però sono state pubblicate, richiederà del lavoro. Eh, la cosa importante penso che comunque sia è che c'è stata perlomeno da parte anche degli organi, delle società scientifiche e degli organi una risposta piuttosto rapida. Eh, quello che ha fornito la European Academy of Neurology è stato questo: diciamo, eh, stato dell'arte che è già stato pubblicato ai primi di aprile, quindi dopo circa un mese e mezzo dell'esplosione dell del Covid che poi è esploso prima in Italia rispetto ad altri paesi, per cui altri paesi potevano già avere alcune informazioni su come comportarsi. La lezione ovviamente è quella di, di far tesoro di queste cose. Nella valutazione anche dei risultati del Covid-19 abbiamo valutato ciò che era successo anche con la SARS anni prima, quali erano state alcune procedure che erano state adottate, io parlo dell'epilessia ma perché c'erano state anche lì alcune accentuazioni di, di, di, di, di, di cadute di epilessia, cosa era stato fatto? Il Covid deve insegnarsi appunto a essere pronti a affrontare altre evenienze, non dico tanto la seconda ondata se mai ci sarà, speriamo di no ma altre situazioni di questo tipo che effettivamente in pazienti come, come i nostri eh, possono creare problemi di vario tipo, sia secondari alla situazione di, di, di isolamento, di, sia invece correlati direttamente all'infezione per Attualmente in Italia, dove erano sospese tutte le non-urgenze, tutto è ripartito e quindi possiamo dire questo agli ascoltatori di non temere e rivolgersi al clinico, al proprio neurologo. Assolutamente. Senza, senza timore. Assolutamente. Quindi io direi, se non arrivano delle domande dal pubblico, eh, di chiudere questo nostro incontro. Uh, qui eh, abbiamo visto gli avanzamenti della ricerca come sono utili e come sia importante agire tempestivamente sia nella diagnosi che nel trattamento uh, perché prima si interviene, eh, meglio è, eh, anche per, per la prognosi della persona con, eh, con epilessia e forse un messaggio molto importante è quello rivolto a tutti noi, a tutti i cittadini eh, di informarsi, capire, sapere perché lo stigma eh, in questo caso, come in molte altre malattie, ma in questo caso è ancora molto pesante e incide sulla qualità della vita. Io vi ringrazio. Volete aggiungere qualcosa prima di salutare il pubblico? Ci vediamo probabilmente. Ma, per le informazioni, il 14 di febbraio è la giornata internazionale per l'epilessia e in quella giornata lì so che ci sono molte iniziative, l'Italia in questo è molto attiva, devo dirlo, più della Danimarca, e quella è un'occasione per avere informazioni, perché normalmente i medici sono disponibili a fornirne, ci sono degli eventi, gli edifici principali spesso vengono illuminati di viola, è un'ottima iniziativa patrocinata dalla Lega Mondiale contro l'epilessia, quindi è un evento internazionale, e in Italia si svolge il 14 di febbraio, quindi quello bisognerebbe ricordarselo in quell'occasione di Grazie professore. Dottor Sartori? No, io eh, non, non aggiungo nulla di particolare. Credo che iniziative come queste, voglio dire, siano fondamentali e gli strumenti diciamo, tecnologici, social media, di cui abbiamo diciamo, disponibilità oggi sono uno strumento importante anche per parlare ovviamente di medicina, per parlare di questi aspetti specifici della medicina e per in qualche modo portare la medicina fuori dagli ospedali perché la vita delle, diciamo, delle persone con epilessia, così come... La maggior parte delle persone che hanno una malattia è una vita che si realizza fortunatamente fuori dagli ospedali, per cui il nostro compito è quello di aprire le porte degli ospedali in uscita e, e di usci che anche il medico in qualche modo partecipi tra le sue missioni alla, alla divulgazione eh, delle informazioni scientifiche e mediche in modo eh, diciamo, regolare e queste iniziative insomma, sono fondamentali per, per questo diciamo, obiettivo. Senza dubbio. Grazie, grazie per il vostro impegno in questo. Io agli ascoltatori ricordo il prossimo appuntamento che è lunedì 13 luglio alle 17 si parlerà di salute e diritti umani nell'epoca del neoliberismo globale. Non avevamo ricordato l'hashtag che è Global Health Now e al prossimo dialogo sulla salute globale e eventualmente ricordo a novembre il Festival della Salute Globale. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie. Grazie a lei, arrivederci, arrivederci saluti.